Ciao a tutti! Oggi prepareremo la bavarese alle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più 10 ore per rassodare. Gli ingredienti sono panna fresca, zucchero a velo, zucchero semolato, latte, tuorli, colla di pesce in fogli, fecola di patate e pasta di nocciole. Andiamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta mettete la panna in freezer per 45 minuti e ammollate la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla. Versiamo lo zucchero a velo. La panna ben fredda. chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo montare senza tempo a velocità 3 ci renderemo conto quando la panna sarà montata anche perché il rumore che avvertite cambierà sono trascorsi circa 3 minuti siamo a 2 minuti e 50 non abbiamo messo il tempo proprio perché in funzione del tipo di panna e dei grassi che contiene ha dei tempi differenti per montare. La panna è montata, andiamola a trasferire in un contenitore e conserviamola momentaneamente in frigorifero. Senza lavare il boccale... Andiamo a mettere il latte. I tuorli. Lo zucchero. La fecola di patate e la pasta di nocciole e facciamo cuocere il tutto Per 5 minuti, 80 gradi, velocità 4. Adesso aggiungere i fogli di colla di pesce ben strizzati. e far amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Il composto è pronto. Andiamola a trasferire in una ciotola capiente e mescoliamolo di tanto in tanto e facciamolo raffreddare. Una volta che il nostro composto si è intiepidito andiamo a riprendere la panna dal frigo e mettiamone poca alla volta e la facciamo incorporare con movimenti dal basso verso l'alto cercando di non far smontare la panna, adesso andiamo a trasferire il composto in uno stampo e andiamo a riporlo in frigo per almeno 10 ore. Trascorse le 10 ore la bavarese si è addensata. Adesso andiamo a impiattare. Bavarese alle nocciole, grazie e alla prossima ricetta.